buongiorno e bentornati sul mio canale se siete nuovi vi do il benvenuto oggi vi faccio vedere come disegno le mie sopracciglia per ottenere questo risultato sono andata a mescolare diversi prodotti e tecniche e siete pronti fra pochi secondi mi vedrete con le mie sopracciglia al naturale che sono decisamente meno strutturate e intense rispetto a quelle che indosso adesso siete pronti 3 2 1 e via ed eccomi qua con le mie sopracciglia al naturale, quindi totalmente struccate. Vedete che la situazione in realtà non è tanto male, nel senso che i peli ci sono, la forma va anche abbastanza bene. Ovviamente hanno alcuni difetti. Guardandomi, il primo che noto ovviamente è che c'è una lieve asimmetria, questa è un po' più curva, questa è un pochino più ad ala di gabbiano. Inoltre, sono rade perché se vedete non ci sono tantissimi peli, sono anche disomogenee perché ci sono dei punti in cui sono più folti e dei punti in cui invece ci sono dei buchetti, c'è una zona qui in cui proprio non mi crescono i peli. Inoltre la cosa che secondo me spicca più all'occhio è che sono chiare, sono più chiare rispetto al mio tono di capelli e questo in realtà tra i vari che ho detto è il principale motivo per cui di solito vado a truccarmi le sopracciglia negli anni ho selezionato tre tipologie di prodotto che secondo me vanno molto bene per correggere proprio questi difetti di cui vi ho parlato il primo prodotto che vado a utilizzare è questa matita sopracciglia di dolomia la colorazione è 51 castano in realtà io mi trovo meglio con la colorazione 52 bruno perché è un pochino più fredda però oggi ho solo questa quindi ci accontentiamo questa è una classica matita sopracciglia può essere sostituita anche da un ombretto io per praticità preferisco la matita che mi servirà per andare a ridefinire un po la forma e infoltire il sopracciglio come andare a creare un'ombra per questa operazione non è necessario che sia troppo appuntita infatti vado ad ammorbidire un pochino la punta visto che l'ho appena temperata in modo che il tratto sia un po più morbido quello che vado a fare è andare a ridefinire il contorno del sopracciglio e a riempirlo in modo molto velato. A me piace questa matita di Dolomia proprio perché è molto cerosa, quindi il tratto è velato, non mi dà quel tratto estremamente pieno che danno certi prodotti che sono più indicati per altre tecniche. È un tratto velato ed è proprio quello che mi serve per creare un effetto naturale di infoltimento e riempimento. Mi muovo avanti e indietro sfiorando la pelle. E definisco il margine inferiore della mia sopracciglia il più grande errore che vedo fare nel disegno delle sopracciglia è quello di fare questa zona troppo tonda il margine inferiore del sopracciglio nella prima parte deve essere dritto come una retta perché sennò l'effetto che ci dà è quello di avere un po l'espressione sorpresa <ride> oppure l'effetto clown vedete che questo non è il colore proprio perfetto per me perché è un filino troppo caldo però essendo che lo uso velato per oggi va bene con il pettinino che c'è dietro vado a pettinare verso il basso le sopracciglia e vado a delimitare anche il margine superiore sempre muovendomi come a pendolo avanti e indietro sfiorando la pelle ah che bello il capello bianco qua, Maledetto! cerco di non creare un tratto troppo netto perché l'effetto poi è un po' innaturale ho disegnato anche il margine superiore, adesso lo spazzolo e vedo se c'è qualche altro buchetto da riempire. Nel mio caso qua è proprio una zona in cui i peli sono meno folti e anche l'inizio. Spazzolo più volte anche in modo abbastanza vigoroso per andare ad alleggerire il tratto. Già così c'è una bella differenza. Nonostante non sia il colore perfetto, comunque già rispetto a prima vediamo che si abbina molto meglio al tono dei miei capelli. Questo buchetto che si vede è difficile da mascherare con la matita e infatti per i buchi andremo proprio con un prodotto specifico. Faccio anche l'altro sopracciglio. Primo passaggio fatto, quindi abbiamo sistemato un pochino la forma e creato come la base, quindi l'ombra dei nostri peli. A questo punto passo al secondo prodotto che ho selezionato per correggere questi piccoli difettini che è il mascara sopracciglia di Yves Rocher, la colorazione è 02, ha questo applicatore estremamente piccolo e preciso. Con questo prodotto io andrò a colorare tutti i peli delle mie sopracciglia in modo che si avvicinino ancora di più al tono dei miei capelli. Li pettino inizialmente a rovescio, quindi dall'esterno verso l'interno Così che sollevando i peli sia più facile colorarli in tutta la loro lunghezza in questo modo oltretutto riescono a infilarsi bene dentro l'applicatore che quindi li colora per tutta la loro lunghezza una volta che li abbiamo colorati possiamo ripettinarli e metterli in ordine questo prodotto oltretutto inspessisce anche un po il pelo vedete che eh, c'è una bella differenza a questo punto Qui c'è la sfumatura e si percepisce di più che c'è un trucco. Qui invece, col fatto che il pelo è stato scurito, l'effetto è più naturale. E oltretutto questa tonalità mi aiuta a far raffreddare un pochino il tono della matita che abbiamo applicato sotto. A questo punto c'è l'ultimo prodotto per disegnare le sopracciglia che vado a mostrarvi, che è una brow pomade. Oggi utilizzo una di Nabla ma personalmente le mie preferite sono quelle di Diego Dalla Palma userò il colore più scuro, Uranius perché voglio proprio andare a disegnare singoli peletti nelle zone dove ho i piccoli buchi utilizzo un pennellino di questo tipo, estremamente piccoli questi sono quelli per la Nail Art li ho trovati da Tigotà, costano tipo 3 euro 3-4 euro e li trovo davvero funzionali per questo tipo di lavoro prendo un po' di prodotto, lo scarico sul dorso della mano e studio un attimo il sopracciglio. Dove voglio aggiungere questi peli? Beh, innanzitutto qua sotto, perché vedete che ho questa zona più intensa e qui invece dove c'è praticamente solo la matita e qualche pelo. Ho aggiunto un paio di peli e già vedete che l'effetto sembra più naturale. Nonostante io non abbia i capelli né castano scuro né proprio neri, sto utilizzando la tonalità più scura che è Uranus perché quando si va a definire i peli in questo modo devono essere più scuri rispetto al tono che utilizzeremo per fare il sopracciglio pieno. E adesso andiamo a sistemare leggermente anche la coda che c'è quel buchettino dove che vi ho detto prima dove non crescono peli. Traccio alcuni peli discendenti. Quando capita magari tiro via anche qualche peletto, anche se questa è un'operazione da fare all'inizio, ma tante volte quando disegnate il sopracciglio vi rendete conto che c'è qualche pelo che avete lasciato lì. Questo è il risultato. Vedete che risulta più omogenea e anche più naturale nel complesso rispetto a questa che ha diversi buchetti. Procedo anche dall'altra parte. A questo punto i prodotti specifici per le sopracciglia che utilizzo sono finiti, però mi piace anche andare un attimino a ridefinire sopra e sotto, quindi andare a pulire se per sbaglio ho sbavato, o semplicemente magari se c'è qualche piccolo rossore per aver grattato o spinzettato, un po' di correttore o del fondotinta che ho utilizzato con un pennellino un po' più di precisione. Ad esempio, il pennellino 02 di Dolomia. Vado a utilizzare il fondotinta pura luce nella tonalità 71, che è quella che ho nella parte centrale del viso. Perché, se non lo sapete, io uso due toni di fondotinta. Lo mostro molto bene nel video in cui eh, vi faccio vedere come realizzo la mia base tridimensionale. Che potete trovare in questo video qui. Ovviamente, qui la parte difficile è di non andare a toccare il pelo, perché sennò no, lo sporchiamo di fondotinta e vanifichiamo tre quarti del lavoro. vedete risulta subito più pulita perché ovviamente quando andiamo poi a pettinare più volte per alleggerire o per magari sfumare meglio il tratto della matita o ripettiniamo le sopracciglia dopo aver applicato il mascara colorato può succedere che alcune parti del, del make up vadano a depositarsi un po' attorno rovinando la forma, dando un aspetto un po' sporco infatti vedo che mi è successo proprio in questa zona qui Questo è il risultato finale di come trucco le mie sopracciglia. E lo so cosa state pensando. Ma ogni mattina devo fare tutta sta trafila di 20 minuti? Dipende. Io stessa non la faccio tutti i giorni, infatti un sopracciglio di questo tipo, quindi così strutturato, di solito lo faccio se devo anche realizzare un trucco occhio un pochino più strutturato, un pochino più evidente. Adesso, come vedete, io non ho niente sugli occhi, non ho neanche il mascara, per cui eh, si notano queste sopracciglia fatte così, specialmente se pensiamo come com ero in partenza. Diciamo che una cosa che io faccio così, se voglio un look estremamente naturale, è quello di applicare semplicemente il mascara colorato in questo modo riesco come prima cosa a bilanciare il colore delle sopracciglia rispetto a quello dei miei capelli se invece voglio truccarmi ho un po di tempo in più allora magari prima del mascara colorato vado ad applicare anche un po la matita per andare quindi a colorare per andare a creare una forma un pochino più definita e diciamo che l'aggiunta della brow pomade la inserisco solo appunto quando devo realizzare un make-up. Un un pochino più strutturato se ad esempio avete già le sopracciglia folte e eh, del colore dei vostri capelli ma avete solo qualche buco allora potete andare direttamente con la brow pomade a riempire con dei peletti le zone che sono senza peli mentre se avete la forma già ben delineata ma avete i peli molto radi allora potete andare in modo diffuso con tutta la matita in modo da eh, creare più definizione e dare più profondità mentre se come me avete le sopracciglia più chiare rispetto al vostro tono di capelli allora potete andare con un mascara colorato per sopracciglia come questo questi sono i tre principali prodotti che si utilizzano sulle sopracciglia ovviamente ce ne sono anche altri la matita ad esempio può essere sostituita dall'ombretto dipende con cosa vi trovate meglio bene, spero che questo mio piccolo tutorial sulle sopracciglia vi sia piaciuto che l'abbiate trovato interessante e soprattutto utile alla prossima, ciao!